Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occupa, occupiamo dei modelli e di documento Office. Come vedete siamo all'interno del sito italiano e ci occupiamo di questa cosa perché ci siamo scontrati con una interessante fenomenologia, soprattutto che riguarda i modelli di documento e dei fogli di calcolo come Excel che hanno, per esempio, all'interno delle funzioni e delle formule. E si vede che c'è una forte ereditarietà dal sito inglese perché praticamente alcuni comandi non sono tradotti in italiano adesso vi faccio vedere subito quello che intendo per esempio stavo eh, scaricando un modello di documento relativo alla registrazione delle presenze studenti Allora, noi lo scarichiamo lo cerchiamo nella, nella, nel motore di ricerca interno ed era eh, questo qua lo clicchiamo, è un modello di documento che ti fornisce praticamente una specie di struttura già formata che puoi modificare clicchiamo scarica, in questo caso noi lo apriamo con LibreOffice Calc ma questo esempio è identico se sia per esempio Windows e Office noi usiamo Linux e LibreOffice Calc ma è la stessa cosa, lo apriamo al volo e vediamo che praticamente eh, questo modello di documento che è stato fatto per eh, i professori ha questo tipo di struttura, ci sono i mesi i giorni e in pratica il professore in queste caselle deve inserire se lo studente è presente o no, qui c'è la guida vedete, R significa ritardo I ingiustificato e giustificato più presente, intanto iniziamo a capire che ci sono delle lettere che non tornano. ma se noi andiamo a vedere nel codice cioè nella eh, cella Excel in cui c'è il codice vediamo che per esempio il ritardo è T vedete qui perché viene dall'inglese tardi cioè essere in ritardo poteva essere anche L eh, essere to be late ma quindi è interessante che anche un soggetto come Microsoft che ha un enorme fatturato eh, praticamente faccia questi tipi di, di, di piccoli sbagli perché nel importare in una lingua per esempio differente dall'inglese questi modelli non si ricorda di aggiornare i, i comandi che sono all'interno cioè le funzioni e le formule all'interno delle celle in cui ci sono valori calcolati quindi in pratica se se uno segue la guida e dice che questo studente il primo di agosto è in ritardo e mette R maiuscolo vedete che il contatore Excel non tiene affatto conto di, questo, di questa fenomenologia perché in realtà nella cella c'è scritto che il ritardo è T maiuscolo tant'è vero che se noi qui mettiamo T maiuscolo e facciamo invio, vediamo che il contatore qui segna 1 nella cella segna 1, praticamente che cosa succede? ingrandiamo un po' per farvi vedere se io qui metto, come dice la guida, R per ritardo in italiano, non segna nessun ritardo, ma se io qui metto T, che è in inglese, segna 2. Quindi praticamente quando si scaricano dei modelli di documenti eh, che possono essere provenuti dal, dal bacino linguistico inglese, bisogna sempre controllare le formule perché può darsi che nella traduzione inglese ci siano dei problemi, questo è stato molto interessante, praticamente eh, questo modello di documento non funziona perché se oltre a tradurre il testo non vengono tradotte le cose tecniche all'interno della cella calcolata, qui c'è un conta praticamente il modello non funziona, tant'è vero che noi andiamo a vedere, lo chiudiamo, non salviamo, noi andiamo nel sito, quello invece... Eh, proprio inglese, che ti presenta lo stesso modello di documento, l'abbiamo trovato in, un, in inglese, vedete, Student Attendance Record, mentre quello in italiano si chiama Registrazione delle Presenze dello Studente, se noi facciamo la stessa pratica, apriamo, sempre con LibreOffice Calc, vediamo che in questo caso la versione inglese ovviamente funziona, perché vedete che eh, la, la leggenda ci dice che per inserire il ritardo dello studente devi mettere T, per inserire che è assente senza giustificazione, U perché è unexcused, I per excused e P per presente, quindi qui funziona, perché se qui metto T evidentemente fa un ritardo, se metto U, una, metto qui U per esempio un maiuscolo, c'è uno studente che è arrivato o in ritardo o addirittura non si è presentato senza scuse, quindi... Eh, sempre guardare quando si scaricano dei modelli di documento office in italiano dal sito eh, italiano che ovviamente ha questa dicitura.it italiano soprattutto se si, taglia, se si tratta di modelli per foglio di calcolo controllare sempre il contenuto delle celle con valori calcolati con formule e funzioni perché certe volte Microsoft si dimentica che oltre il testo bisogna tradurre anche le espressioni diciamo logiche funzionali del foglio di calcolo grazie a tutti per aver visto questo questo video e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia